Agenda 2030 dell'ONU si è posta di raggiungere entro il 2030 17 obiettivi, tra cui c'è il goal numero 6 riguardante l'elemento acqua che è quello di poter garantire a tutti un, un uso sostenibile dell'acqua e la garanzia delle norme igienico-sanitarie. Di questi c'è il Punto, oh, punto, 6, punto 6, che riguarda appunto il mantenimento e il ripristino di tutti quegli ecosistemi che sono strettamente legati all'acqua, quali possono essere la montagna, e, e le foreste, i fiumi, i laghi, falde acquifere, i paludi. Il mondo WISP è sempre stato particolarmente attento alle tematiche ambientali e pertanto utilizza l'elemento acqua come una vera e propria palestra a cielo aperto ossia tutte quelle attività che sono strettamente legate all'acqua, quali possono essere il rafting, il canottaggio, il canyoning, il, la canoa, il surf, ma anche quelle che seppur non dipendendo strettamente dall'acqua comunque ne eh, fanno parte, facciamo un esempio del ciclismo, dell'equitazione oppure della storica corsa che si fa al lago di Pedelugo, che comprende il giro dell'intero lago. Altra famosa attività della, della Wisp Umbria è la discesa del fiume Tevero, una sorta di eh, campeggio itinerante dove remando e pagaiando lungo il corso del fiume lo eh, si percorre per buona parte della, della sua lunghezza qua in Umbria. L'Umbria, pur non avendo un affaccio diretto sul, sul mare, è una regione dove l'acqua ha una forte predominanza. Basta ricordare il lago di Trasimeno, nella parte nord-occidentale del, del, della nostra regione, dove appunto si svolgono attività eh, della Wisp Umbria come il surf o la canoa o nella parte sud, che è del, il lago di Pediluco, dove, come ricordavo prima, eh, viene fatta la storica corsa eh, intorno al lago. Paludi, ricordiamo la paluta di Colfiorito, che è una delle zone umide più importanti eh, d'Europa. Fiumi, come il Tevere, con eh, la famosa discesa o il um, nera che scorre all'interno della Valnerina. Non dimentichiamoci che poi con l'utilizzo eh, delle acque di questi fiumi per scopi idroelettrici elettrici si è potuto contribuire alla realizzazione di altri ecosistemi acquatici come eh, il caso del eh, Saliberato oppure di, di Corbaro o di Alviano. Le cascate, ricordiamo la più famosa che è la cascata delle Marmore ma ce ne sono tantissime altre in Umbria. del menotri nei pressi di Foligno, ma non di minore importanza. Quindi UISP Umbria ed elemento acqua, due cose strettamente legate per tutta l'attività del territorio e dei suoi associati. Quindi ricordare che questo obiettivo è molto importante perché permette di poter garantire un uso sostenibile dell'acqua che se nei paesi sviluppati è consuetudine eh, consumare più acqua di quando ne venga prodotta in natura questo nei paesi sottosviluppati non lo è perché è molto, spesso è molto difficile raggiungere le fonti di acqua potabile e non ci sono le benché minime eh, norme igienico sanitarie pertanto proteggere l'acqua per salvare il pianeta